Ma salve amici, siamo in un nuovo video della, della Vanilla SMP, il Pandoro SMP con il signor esatto. Astra. Esatto. Salve, salve YouTube, salve. Dormiamo. E allora che cosa andiamo a fare signor Nico? Dormiamo. <ride> Direi Va bene. Per la notte. Ok. okay. E... Andiamo nel nether Sì Andiamo nel nether okay. Va bene e Comunque questa zona è bellissima Perché come vedi c'è una caverna Abnorme Cosa? un circuito oh, Delle macchine <ride> Delle macchine esatto E invece di là c'è un fiume Quindi questa zona con anche un alveare E animali che spawnano a profusione Questa zona è bellissima C'è un fiume La pianura È bellissima Venga a vedere, venga. Guarda, okay. guarda che bello. Bello, sì, okay. ho oh, conocato. Andiamo, andiamo, Allora, per quanto ho capito dai nostri compari, cioè dai nostri compagni della, della vanilla. Sì. Qualcuno ha già creato il portale, però non l'ha acceso. Quindi, noi potremmo accenderlo prima di tutti, mm -hmm. mm. ho capito che l'hanno creato nel deserto qui vicino. Quindi. Un okay. caso? Oddio sento. Minizombi, attento il mini zombie. Scappa, scappa, scappa. scappa, scappa. C'è il Nemesis! Allora, eh, Ok. Eh, comunque, andiamo nel deserto dove ci sono tutte le cose. Cioè, dove c'è il portale. Okay. Credo che sia questo il deserto. È l'unico che c'è. Eh, sì. Eccolo più vicino. Eh. Eh. Allora, lì ci dovrebbe... Eccolo! Humilaggio. Stavo per dire. Lì ci dovrebbe... Mm. con una piramide in parte sembra almeno mm. e lì, quello certo lì, sabbia lì vedo un, un pezzo il portale di... sì, è quello là sì. che credo che sia Qua quello è là quello. ossidiana bello vai accendilo Pazzo. preparati subito con lo scudo caso mai we go to the nether Ooh. ok oh quanta roba Prendi l'oro. Ah, aspetta voglia. Ehm. Aspetta, che ce n'è uno là. Ok, non ce l'ho visto. Io mi preparo con l'arco. Tento. Okay. Okay, ho colpito. Ho parlato. Colpito. Tilo, ho fatto. Non mi stanno. Non, non si stanno interessando rimane. Ok. Non ci sono. Mm. Ok. Vai, prendo il cibo. Cioè, mo l'oro. E io. E non ci arrivano, arrivano. 6 di oro, eh, io... C'hai altri, altri due di oro? Eh, sì, sì, fare... l'avevo preso in miniera. C'ho 23 di oro io. Vabbè. Ma vinto... in miniera 20... io l'ho preso. Pepite o cosa? No, no, eh, lingotti. E 36 pepita. Aspetta, già che ho le pepita. Prima qualche tipo di pedini. Sì, sì. Come esatto. Commerciamo con i cosi? Vai, vai, vai. Commerciamo. Io ho solo due di, di oro dettagli Ma dove cacchio sono? Ah, sono ma questa parte non ce la salva. Signore sparo. Ma hai visto come è buggata questa parte del nether? Se... Guarda, stanno commerciando qui. Cioè c'è un muro. Strano. Dai, dammi qualcosa di buono. Cosa mi ha dato? Ma mi messo... ha nulla. un ah, Mi sta piccando. Come cazzo, non stanno? Perché mi picchiano? Voglio io Ma. No, sabbia senso però no, perché mi picchiano sono dando cose schifose no ma... mi stanno picchiando e eh, scappa scappa scappa scappa forse Io li... a me non vogliono cioè non mi chiedono no. non... non mi dà solamente okay. qualche plugin la cosa piangente però no, non so che cacchio buttare via a me non danno niente ma ma è bugato, ho avuto via i cactus Nel nether Con Magari. la lava cioè, sarebbe Eh, la no, perché idea. stavo sbrigando E sono quasi caduto Ma quanto è bugato sto nether Non lo so Io non lo so, oh, vabbè Ci non sono non i busacchi. cosi. Andiamo là sopra, guarda, là sopra c'è C'è un orchi, fra. Come nelle bedwars eh, Come nelle bedwars Qua c'è una caverna ma io mi chiedo quanto è buggato questo nether da un accento? Scrivetelo Bene. qua sotto nei commenti. Mille, ovviamente. Esatto. In tutti e due i video. Commenti. Allora, qui avevo visto una foresta. Incredibile. Cioè rossa. Una foresta rossa? Okay. Qui l'avevo vista. Guarda, vuoi seguire la mia scala a chiocciola? Sì, sì. C'è un pigmento in mezzo. Majorna. Uh, quanto oro! Ma... Ah, vabbè, te date. No, mi si rotto piccone. No. Aspetta, c'ho... Vabbè, c'ho quello le... Ma qua c'è un pigmen che... che ci segue. posta oh, di... Oh, è caduto, vado. Sono nel lot. Prova avanti. Vai, non ci può salire Eh, più, allora più. Vai. Scava. Con il legno. Vai. Ah, ma io c'ho un botto di legno e ferro, quindi posso sperarmi più con il ferro. Ma quanto dobbiamo salire in alto? Non lo so. Uh che lag. Intanto prendo un po' di ma Vai, prendi anche questo qui che ci può servire. Per uh, ecco, siamo arrivati. Siamo arrivati. Siamo arrivati finalmente uh -huh. dopo un'ora. No, è un miseroso piccone, ovviamente. Ma un blocco, vedi? Aspetta, che ho la crafting, così mi creo l'altro piccone. Ma quasi... ma... Non sbaglio. Fra, ma... Ma è tipo un chunk... È un chunk tagliato, questo! Guarda! È paccatissimo! Oddio, ehm... Dico, va a sinistra. Ho paura per te. Ma di qua comunque Un chunk... 30 Chunk. Vabbè, eh, intanto prendiamo il. Fastidio, cioè, tutte le no, cose. Allora, Quello lì mi, mi sembra una fortezza. Sei bugatissimo. Io sono già andato in testa. Ah, sono stato io. Maggi, la foresta, io, foresta rosa. Ro oh. Ho scritto, sono stato io. Rosa, ha scritto, sono stato io. Maggi, dalla console. Te non esce. Ho scritto sì. magica non so. Madonna. Guarda che bello! Guarda che bello! Qua non è buggato. Aspetta, no, Nico, no, meglio di no, meglio di no. Anche se non fai non lerai mai, però. Che strano. Oddio, è in 1, 17, 1. Sì, è stranissimo quello shift strano. Perché è tutto... Vieni, vieni, vieni, corri corri corri vieni, vieni, corri corri corri allora, prendi, prendiamo il legno non fungo, non posso neanche... Aspetta, vedere. io sono, siamo nella 1G71? No? Sì. Controllami un secondo. Mettere shaders. ok. No. Ah no, non la posso mettere. Cosa ho fatto? <ride> Mi si sta ricaricando Minecraft così a caso. Guardami un secondo. Cosa mai dato nella lava per qualcuno. Nico? Sì? ok cioè... no che no no Eh, lo so, perché sto riavviando, cioè, Stai per volando. Ape, volando. no no no no no no no no no no no no no no E non c'è no no no no no no no no no no c'è un porco assassino! Un porco sì, assassino sì, sì. c'è! Muori, sì, porco aiuto. assassino! C'è sì, sì, il aiuto! C'è sì, sì, scudo! Uh, cibo! Cibo! Sì, che okay, non posso neanche prendere! Perché voglio diventare pieno! Prendi più legno possibile! Fra, ma però non altro legno! Prendi un altro legno! un botto di legno! in un cioè. sono maiali! Prendi un altro non Prendi un Oddio, legno! Prendi un altro legno! Io sono. So che cosa qua? Cosa? Sono la loro Nemesi. Il funghetto. <ride> il funghetto blu. Guarda, guarda, prendiamo tutto il legno, tutto il legno. Aspetta. Allora io devo vedere se posso mettere le shader. No, non le posso mettere. Ma io ho tipo due cuori! Cosa? Che rigenero, romale. Ma che albero eh, Sto rigenerando. Questo qua non è un albero, questo qua è un ammasso di. Schifo. Questo qua è una fortezza. Oh. Ho ancora... sbagliato. Signor... <ride> sì. sì. Allora. Andiamo, andiamo. Questa zona è bellissima. Sì. Io questo lo odio. Anche con la spada in nederita inciantata non riesco quasi mai ad ucciderlo perché scappa quanti conigli tra un po'. Più lo... Attento, attento. Ah, attento, attento. Cosa mi ti butto? Anche lo chiudo con la spada. No, non devo rigenerarmi. Basta! Basta! Muori! Oh, è morto. Giusto? No, no è ancora qua vivo. Oh, quanto l'hanno fa? <ride> a poco... Eh, è morto. Esatto. Ah, finalmente. Dunque, quanto hai bugato, se ne hai 4 cento? Oh. Sì. milioni. Milioni, esatto. Um, cosa? Eh, aiuto aiuto aiuto aiuto aiuto Nico. aiuto aiuto aiuto aiuto aiuto non aiuto aiuto aiuto aiuto aiuto aiuto aiuto aiuto aiuto aiuto no, aiuto no, no, riesco a aiuto aiuto aiuto è aiuto aiuto aiuto aiuto aiuto aiuto aiuto aiuto aiuto aiuto aiuto aiuto aiuto aiuto aiuto Qua del legno non ce ne facciamo molto. Tranne per creare le case, ma non ci servono tantissimo le case. Okay. Ma aspetta, io ho reiniziato la rec, giusto? Ah si, sì, meno sì. male. Meno male. Ma oh, aspetta, che sto morendo di eh, Ah, aspetta. Ci serve il cibo? Eh. No, no, no, ho un botto di cibo. Anche con i maieri che abbiamo ucciso. E fa attenzione che c'è il piglinino. Non ci credo. Ti vivo? Sì, sì, sì. Fortuna, fortuna. Vai, ma stai brillando. Non lo shift. Che strano lo shift, è stranissimo. Non lo so. Madonna. Mamma mia, ci salti in alto! Sto per cadere. <ride> no, no, fermo, fermo. Che se cadi... Fa... Vabbè, se cadi andiamo, andiamo in Spectator ovviamente. E non, non ci posso dire. Io non posso andare subito in Spectator. Perché devo farlo fare bene. in io. Spectator. Perché io se schiaccio... E vorrei... Preparati il comando. No, c'è il mini, c'è il mini coso. C'è il mini coso, il mini tizio. Vabbè, scappa, Sta scappando, quindi andiamo. No, no, no. Dobbiamo killarlo. Mi ha attaccato sto... Sto bastardino. Muori! muori dinosauro. <ride> è morto. Muori dinosauro. Dove sei? Sì. Allora, ehm, dove sei tu? Qui. Vieni giù. Qui. Ciao. Qui. Aia. Mm. tu che prendi tanto ma no, così a caso Aia. stavo rigenerando ah, porco di merda ma io sì, ho fatto un knockback non sai quanto ho fatto volere Mario guarda che bello Cosa? bellissimo qui sì, guarda che bel paesaggio bel sì. paesello e non c'è strade senza strade eh, vieni qui Oddio. E astrale. <ride> vieni, vieni. Ok, vai, andiamo. Go, go, go, run, go fresh. Aspetta. Così si fa? Vai. Non lo so. Puttati. Uh. Con il rumore di Minecraft. Vai. Oh, noi siamo bocchi. Tarzan. Tien, tien, tien. No, tien. Dammi. Voglio ma è vero. Ah, sì. no, sono ancora qua. Sì, sì, sì, sì, sì. Ma sono due blocchi, fra. Ce ne ho, lasci... ho lasciati un botto adesso. Sì, dici. Vai, sì. Un botto vabbè, però. Sì, è morto. Allora. Eh... Mm. Vediamo. Secondo me è verso nord. Verso. Vediamo. Ma mi si è esploso... No, niente. Farà teori me forse verso, verso lì? Verso, verso quasi, lì, dritto, lì. quasi dritto? C'è una forza forzodizza, secondo me. Vuol dire verso quasi dritto? Quasi dritto, tipo... Un attimino assorto. Sì, sì. può ah, okay. morire! Eh, mori? vieni, vieni, vai in fanno, vai in freno. No, no, no, no, no. Non serve. No. Però ci sono i porchi assassini. E circa verso di là, teoricamente. Ma ah, sei qui? Da quanto mi dice il cuore. Il cuore. <ride> Mamma mia, qua sulla lava. Ma che fai? Sulla lava. È e ce ne vedi qua? Mi segna il cuore. E qui c'è la Sulsen Valley. Sì. Guarda. Qui è però la però la spa, Valley. Non è che ce ne ha. No. Come fa? No, okay, no, le no, perché no? Perché... No, perché dicevi non so che, così... non so che così... dici sicuramente? No, secondo... ho detto secondo oh, me. Oh, oh, vediamo oh. sì, no. no, Bob. Qua c'è la soluzione valle. Ok. Qua c'è uno scheletro. Muori. No, lascialo vivere. No. Oddio. Oh, spiega. Mario. Ha, mi ha lasciato. Mi ha lasciato a sette cuori quello scheletro. Allora, questo è un episodio lunghissimo. Da quant'è che stiamo registrando? Un boh, po' 31 minuti Io da 20 minuti a 06 Perché ho tagliato la parte In cui stavamo Riavviando il server e. Guarda fa... qua con tutto il basalto Aspettami, aspettami sì, Tutto il basalto Ma ci sono un bordello di scheletri Lo so che ne Le sono tre. Eh lo so, lo so in San Valley È fatto apposta per gli scheletri Guarda c'è un F Dove? Vuol dire che moriremo Lì c'è una F di ossa. No! Adesso moriamo. Mamma mia, quanti scheletri! F di Rex, Ci rispettano. Ci sono due gas. Ah, aspetta, c'è l'arco. Abbiamo, anzi. Abbiamo l'arco. Ah, sì. Dove ci sono? Ma ah, sono qua. Ori, eccolo. Muori! Mm. Un cuore! Ucciso! Oh bisa l'altro tanto lo scheletro. ha, ha droppato le cose ma sono nella lava Sento uh, che penso aia Già diciamo lì a respingere ah, il fine, fai, fai no? il Sento... cazzo Grande uh, ricorda C'è senza Attento c'ho due cuori c'è due cuori c'è due cuori c'è due cuori 1 4 Così morgono! Un coro di mezzo! Ucciso! un tizio c è, c è, c è, c è. che ti spara! Sì, lo so, c'è riesco! Cioè riesco! Oh, uh, ritorno all'interno di nuovo! Ho volta! Ma Mamma mia, abbiamo fatto un achievement! Eh, mm, cioè anzi! Eh, vabbè! Vabbè! Allora dobbiamo trovare la fortezza. Secondo me non che sì, anche secondo me. non fare il fast bridge mamma mia credo stessi facendo indietro io vai ah, no, trigger blocco dietro si sì, però dammi un po' di blocchi Se sono solo l'usidiana piancende accende. ho dato tutti i blocchi 4 non posso neanche salire <ride> Ora allora, dobbiamo prendere un po' di blocchi. Oddio quanti mob. Troppi. Mob uguale ah. fortezza. Dimmi che non sono le 5. Secondo... Sono le 4 e 24. Che cosa vuole mia madre? Allora. Andiamo okay. di qui. Ovviamente con la parte di Come Qui si è intrappolato. Arrivo, arrivo, arrivo, arrivo. Ah. Vieni. Ah Ci sono Grande Mamma mia vieni, vieni, vieni, vieni Dove? Secondo me è là, tipo Perché qua non possiamo vedere oh. Mamma mia Anche mangi, per salire solo. Attento qui, attento qui Non cadere, non cadere, non cadere. Attento, attento, attento, attento. Mi stai per buttare fra. Mi stai per non buttare Oddio Allora. Secondo me ci sono un sacco di cose è Oddio è una fire charge. Fra Guarda quanto oro! Guarda fra. Quanto oro. Guarda che cacchio ho trovato! Guarda guarda oh. mano, guarda in mano. Oddio! Oh. C'è anche una fire e charge Ho eh, finito il sì. cibo! Fra. Io c'ho un blocco d'oro. Eh, te lo do, tranquillo! Eh, io ce l'ho. No, eh, ti do la metà di quello che ho. L'altro lo possiamo cuocere. Tanto c'ho tutto. Frano, caso possiamo a Io ero abituato gli nelle belle bush, che, che le fa ricerche le lanci Eh sì, lo so sono so. in Eh sì Pure io sono abitata così Invece qua invece, ti sono solo è. per fare il firework e come accendino Francia, mm. eh, Francia Non frano. blocchi, frano. quindi andiamo in gaste Oddio oh sei... Ti ricordi le coordinate del portale? Cioè. Uh, non le ho segnate Fra non ho cibo come non hai cibo? Te l'ho appena finito di dare. Ah, è vero, 5 cinque, oh, cinque cose. C'è Ci ho dato la metà del mio cibo. Grazie. Qu questi qua non ci calcano neanche. Mm. Vieni, vieni. Uh, vabbè, questi valetti, stavo per dire che, che, ho, che, si, che si stanno per rompere. In realtà, no. Fai attenzione qui che. Che c'è un mare di lava. Secondo fra, me. Fra, ti no no no no oddio mi ah, No, di no, vieni di qua vieni di qua vieni di qua io sono in ansia il video più ansioso del mondo sì. allora secondo me dobbiamo andare tipo di là ho sentito un rumore terrificante tipo quelli di The dust buzz fra io non mi muovo più c'è un bastone cosa? Hai visto che c'è che un bastione davanti? Oddio! Non l'avevo visto. Oddio! Fra, Oddio. Se, se non arrivo. Attento, lava, attento, lava, attento, lava. Lo so, visto Io so l'avevo vista perché sono con la free look. Bravo! No, no, no, no, attento no. Attento, attento, attento. Nico. Tanto c'è un muro qua. Dico non non saltare. Non saltare. Non saltare. Non saltare. Volete bene ancora. Andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, Dobbiamo andiamo. prendere tutte le cose nel passore. Fortunatamente non ci sono i bruti, non so che fine abbiano fatto, però. Anch'io. Andiamo, andiamo. <ride> Vabbè, eh. Vai, vai, vai, rubiamo tutte le cose. Ripidiamo le cose. Come stai morendo? Un attimo, che mi faccio le barriere. Ciao. Quale barriere. No. Sto proteggendo. 3 di 2 dineri. Mezzo cuore, ho mezzo cuore, mezzo cuore, mezzo cuore, mezzo, cuore, mezzo, cuore mezzo cuore. Entro nel mio fortino. Oddio! Oddio! Oddio! Ah, ti ti lascio tre diamanti e tutte le altre cose. Grazie. Guarda, guarda. Guarda. Guarda. Guarda. Guarda. Guarda. No, fra. Che, oddio, che culo! Tieni, ti lascio la dota, la dota, la dota, tranquillo. Grazie, no, no, non tutta, non tutta. No, non tutta. E quale vuoi? L'armor o, i... o i leggings? Se mi fai scegliere questa, quella che mi sono tolta. Ok. Sinceramente. Ok. Ma per me va bene. Fra, io ho, ho due di nederite. Due di nederite! Ah, aspetta, qua c'è lo spawner. Distruggiamo lo spawner. Ok, due di nederite non è chissà quanto, però... Sono due di Nederite. E questo è il secondo episodio, Nico. Oddio! Che fortuna! Io qua mi sono sì, Oddio! Tutto. Ah, aiutami! No! Si è rubato le mie cose! No, fra! No, fra, muoviti! Vieni! No, non sono tutte le cose! Eh, perché c'è quelli il pigrino! Sto passardo! Ucci! Ucci hai visto sto sporco Aspetta. Aspetta. E... bastardo! Aspetta! Apassardo! Mori! Ma lo puoi! Oh, aiuto! Grande! Ti ho rubato il cuore! Ma ti ho due cuori! c'è tivo... un altro! Un altro. Un altro. No, vabbè! Fra c'è! C'è un piccola! Fra tippati e... Prendo dei blocchi! Un attimo prima Oddio, di killarli! Oh Dio. Un attimo! Non lo scudo. Fra un attimo! Non lo scudo. Un attimo! Un attimo! Un attimo! Un attimo! Un attimo! Un attimo! Un attimo! Ma attimo! Un attimo! Un attimo! Un ci sono, ci sono, ci sono. Che vabbè, cosa stiamo facendo? Mie... Cosa? cosa ho preso? Non ho preso nulla. Chi l'hai lì? Tu, chi l'hai lì? Tu, Nico? Non c'è lo scudo. Ok, ok, non mi vogliono male. Così, grande, grande, grande. Yeah. Yeah. Yeah. Non... No, fra... aiuto, aiuto, aiuto, aiuto, c'ho due cuore, cuore, cuore, Non me l'hanno droppata l'arma, ah, sì. hanno droppato tutto. Muoio no. di nuovo. Oh. Oddio, il cibo abbiamo perso. Mangia. Io ho solo questo, che ti salvo cibo. C'è solo quello. Sono... Io Oddio, devo ricercare. Oddio, siamo morti. Vuole. Non c'ho niente, praticamente. Se... Ho perso tutto. Senti, tutti i Tutto tranquillo. Cosa? Tieni un arco. Un arco. Quello tuo. Quello Vabbè, tu uh, alla fine ho perso so. soltanto il cibo. Alla fine ho perso soltanto il cibo. Le cose importanti, forse ce li ho. Ok. Sì, le cose importanti ce li ho. Dai. Sì, Almeno c'ho il se, cibo. Senti, senti tutti, tutti sti cosi? Io li sento, li sento. <ride> Come si. <sono? ride> e basta, questi... aspetta, vado in penna a vederli. Guarda. Non... Oddio, ma sono un sacco. Vabbè, alla fine li puoi salvare. Madonna, si sente un grugnito. Allora, taglio il stack, usci Usciamo dal bastione e, e ci vediamo. Eh? Aspetta, aspetta, ho trovato una cesta. E con la che ho appena fatto la sala dei diamanti, e tutto questo ben di ho trovato. Di cui due di netherite. Esatto. E una Golden Apple Inciantata <ride> Che rarissima Tra l'altro l'abbiamo trovata in, in un portale antico sì. Io vi saluto e Anche io Vi ricordo che, che Tutti i canali di, di tutti quelli che partecipano E parteciperanno in, in Codesta Vanilla Saranno in descrizione Vi ricordo di iscrivervi al canale del signor Astral Grazie che anche al tuo eh. Ovviamente anche al mio ovviamente. Tutto link in descrizione Sarà tutto in descrizione Poi devi entrare nel mio Discord Perché vi ricordo Che ci, ci sarà un giveaway A 20 iscritti di, Dei money, dei cash E quindi Ve lo consiglio molto E io oh, Forse dopo Sì domani Forse dopo domani Arrive don't